a tutti sono candida nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare eh, un album di questo tipo questo è un album che ho fatto da regalare a mia sorella infatti ci sono le foto di mia sorella roberta e, e ho voluto fare un album con diciamo le foto perché così uno ha più un po l'idea di quello che è il lavoro finito perché a volte questi album così senza foto sono tutti abbastanza anonimi uno se li deve immaginare con le foto dentro però eh, in questo caso ho fatto un album molto molto semplice eh, perché ho voluto ogni pagina decorarla in maniera particolare con la foto e quindi non solo inserendo la foto semplicemente dentro delle tasche ma decorarle con, eh, con, eh, con dei particolari dell'album allora per realizzare questo progetto ho utilizzato questo album di moda scrap let's your soul bloom e praticamente tutte le decorazioni che ho fatto per abbellire le foto diciamo che le ho ritagliate da, dalle pagine di questo album quindi ho ritagliato le varie, le, vedrete sempre le stesse foglie, i fiori, le farfalle diciamo che eh, ho usato eh, pochi particolari in più, adesso ve li farò vedere nel, nel dettaglio perché poi quando vi faccio vedere come realizzare l'album chiaramente velocemente faccio andare il video veloce per non annoiare quindi voi vedrete che monto tutto quanto eh, però adesso magari vi voglio, vi voglio giusto dire qualche, qualche particolare che, che ho usato o che ho fatto per, per così darvi un po' proprio l'idea di, com di come fare qualcosa del genere. Eh, allora, come si può già vedere dalla copertina, eh, come vi ho detto, ho utilizzato semplicemente tutti i particolari ritagliati dall'album l'unica cosa che ho fatto è stata anche poi in altre pagine vedrete ho sporcato con dei distress un foglio di carta acquerellabile e ho impresso con dei timbri sopra delle scritte giusto per abbellire un po' e nel caso della copertina in aggiunta c'è ancora una, una decorazione in legno che ho pitturato di bianco e poi eh, decorato con, uno, con un distress rosso sui bordi e niente di più ho usato dei nastri per chiudere l'album, semplicissimo. E nastri che richiamano un po', vedete questo verde che richiama un po' il colore della carta che ho utilizzato per la copertina. Il retro dell'album ha ah, ancora ho usato del, della garza, una garza che ho colorato di verde, e, e che vedrete anche all'interno all'interno delle altre pagine. Invece, sul retro della copertina ho semplicemente strappato e incollato un particolare della carta che mi piaceva allora vediamo un po' nel dettaglio l'album. vedete che comunque con le foto attaccate è, è già tutto subito più carino allora questa pagina va bene molto semplice ho, ho attaccato la foto e un, e un pezzettino di carta timbrata l'unica cosa in quasi tutte le foto vedete ho aggiunto sotto eh, la foto un pezzettino di carta colorata perché eh, sembra, sembra niente invece è una cosa che dà molto risalto alla, alla foto quella di come vedete in questo caso anche mettere, mettere della carta tinta unita di un altro colore perché la foto risalta per fare tutti i bordini vedete che ho fustellato il bordino ho utilizzato questo attrezzo ma se non lo usate potete lasciare, se, se non ce l'avete, potete lasciare la foto rettangolare oppure farla stondata, oppure come, piace, come vi piace. In questo caso ho utilizzato sempre la garza, eh, farfalle fiorellini ritagliati dal mio album e l'ho abbellito ancora con un pezzettino di carta da libro che ho stampato e, e timbrato sui bordi con il Distress. All'interno Ogni tasca ha, ogni pagina ha una tasca, e all'interno ho inserito, vedete, semplicissimamente della carta bianca che ho fustellato sul bordino per richiamare la copertina dove sono andata ad incollare una foto. Ecco, questo è l'effetto della foto senza, senza la carta dietro. Vedete che l'effetto è un po' diverso, così rimane decisamente più carino, però per fare qualcosa di diverso gli interni eh, dei tag li ho fatti molto semplici. anche in questo caso vedete ho utilizzato semplicemente carta da mettere sotto la foto, un timbro eh, fatto sulla mia carta sporcata con il distress un abbellimento in legno, questa cornicetta, la solita garza e i miei particolari ritagliati dall'album stessa cosa vedete che tutto sono delle semplici carte quindi ho fatto una cosa che che non contiene chissà quale tipo di abbellimento perché uno magari deve andare a comprare del materiale tutto album e della carta ho anche recuperato della carta scrap di altri album che avevo tipo questa forse anche questa non è proprio no questa sì ma questa è di un altro album e poi ho semplicemente timbrato uno se non hai timbri può scrivere a mano può, può fare come crede qua c'è il secondo tag Questa è il retro della seconda pagina e poi c'è da dire un'altra cosa, quando le foto sono belle ci vuole poco alla fine per, per abbellire l'album, quindi non, il lavoro rimane tutto più semplice, queste foto sono molto belle e quindi danno veramente luce. Anche qui carta semplice, perde, timbrata e particolari sulla garza del, dell'album. Qui ho voluto mettere due foto sempre con, lo stessa, con la stessa conformazione delle carte sotto questa è una farfalla in metallo che ho colorato di bianco e poi ho decorato con con degli acrilici di, stamp con dei acrilici metallizzati di stamperia che si usano direttamente del tubetto per fare giusto queste piccolissime decorazioni e questo è un coricino di feltro che ho semplicemente colorato e attaccato Qui ho l'ultimo tag anche questo semplice con una timbrata ecco qui ho fatto ancora una cosa semplicissima ma che trovo sia sia carina per dare un po di motivo allora praticamente ho eh, ritagliato un pezzettino di carta di, di carta querellabile ehm, dove ho fatto il, i contorni con lo stesso contorno che ho utilizzato per ritagliare tutte le foto. E poi semplicemente con degli acquerelli, riprendendo un po' i colori che avevo, che avevo nella foto e che avevo sui miei fiori, ho sporcato, vedete, questa carta semplicemente con acquerelli, sporcata e schizzata, giusto così per dare un, un tocco un po' diverso e non mettere la solita carta, carta scrap che ho usato nel, negli altri, nelle altre pagine questa è la pagina finale carta scrap farfalla e questo è un particolare in legno che avevo di un altro lavoro che ho colorato con dei colori che più o meno si abbinavano al mio lavoro e l'ho attaccato in questo modo quindi vedete che l'album è semplicissimo perché ha semplicemente tre pagine in cui ho inserito il tag quindi può farlo chiunque ed è alla portata di tutti vi, vi farò poi vedere anche come fare la copertina, come fare il, la rilegatura centrale, non è per niente niente di difficile però ci tenevo in questo caso a farvi vedere come è possibile decorare la foto, quindi in questo caso eh, l'album va montato con le foto perché vedete che le sovrapposizioni sono state poi fatte sulla foto invece generalmente altri album, voi avete le tasche dove infilare le foto oppure potete incollarle, poi certo potete decorarle come come, come più vi aggrada, però in questo caso l'ho fatto io per darvi qualche, qualche spunto. Quindi questo è il lavoro che voglio presentarvi oggi, adesso che ve l'ho fatto vedere, eh, andiamo a vedere come realizzarlo nel particolare la mia copertina ho utilizzato un cartoncino eh, spesso un mm, e mezzo ma voi potete utilizzarlo da due o da un cartoncino che avete potete riciclare del, del, del cartone da imballo piuttosto che da qualche scat, come preferite e le dimensioni per, eh, per creare la mia copertina sono due cartoncini vedete 21 x 21 ed un cartoncino 21 x 4 che sarà quello che praticamente mi servirà per fare lo spessore dell'album nel bordo inferiore allora io già eh, per, per per questione di, di velocità ho già eh, rivestito una delle mie due copertine ma poi vi farò vedere come fare l'altra e come unire il, il fondo ai due ai due laterali detto questo questo è un album molto semplice perché lo scopo diciamo mio era quello di farvi vedere come si possono decorare le foto da attaccare sull'album anziché fare un album molto elaborato con tante tasche dove andare solo ad infilare delle foto quindi cosa ho fatto? ho fatto semplicemente tre pagine tutte uguali pagine semplicissime cioè sono, consistono in sei fogli quindi perché sono tre pagine due per ogni pagina, sei fogli delle dimensioni di 20x20 dove ho fatto un piego a un centimetro di uno qualsiasi dei lati visto che sono, che sono quadrate questo perché? perché io poi andrò ad incollare le pagine in questo modo con il piego uno da una parte e uno dall'altro così e andrò a creare queste pagine due sono già state fatte vedete che hanno praticamente sono eh, aperte al centro questo perché? perché da un lato andrò ad inserire un mio tag con una mia foto in questo modo qui Mentre dall'altra parte praticamente andrò ad incastrare questa sarà la mia copertina quindi le mie pagine praticamente saranno così vi, vi faccio vedere così quando poi realizzo il video è tutto più chiaro quindi le pagine verranno inserite in questo modo quindi io cosa faccio praticamente andrò ad incastrare l'apertura della mia pagina nella rilegatura che monterò sulla parte centrale della copertina mentre da questa parte lascio aperto e infilerò un tag con una foto per quanto riguarda la eh, rilegatura cosa ho fatto ho tagliato un foglio un foglio di carta più piccolo importantissimo eh? perché altrimenti questo può, può creare dei problemi più corto della lunghezza della pagina la pagina alla fine viene 19 l'apertura della pagina viene 19 perché era 20x20 meno un centimetro che ho tolto eh, per, ehm, per fare i pieghi sono 19 quindi cosa ho fatto io all'altezza di questa di questa rilegatura l'ho tenuta 17 potete tenerla 18 l'importante è che la teniate più piccola dell'apertura della pagina in modo che riusciate ad incastrarla perfettamente senza nessun problema dopodiché cosa ho fatto ho fatto dei pieghi ho fatto dei pieghi a io anche in questo caso la lunghezza è relativa ma io ho fatto un piego a 6 cm un piego a un centimetro e mezzo e un centimetro e mezzo questo perché praticamente la letta che io voglio incastrare nella mia pagina voglio che abbia l'altezza di un centimetro e mezzo poi ho fatto un piego a un centimetro in modo da lasciare un centimetro di spazio tra una pagina e l'altra. Di nuovo un centimetro e mezzo e un centimetro e mezzo per creare la seconda piega. Un centimetro per separare la terza pagina, un centimetro e mezzo e un centimetro e mezzo per fare il terzo piego. E poi ho lasciato di nuovo 6 centimetri per andare ad incollare la mia rilegatura sull'album. Praticamente vi, an vi anticipo, ecco, verrà una cosa del genere. Nel momento in cui sarà incollata nel centro verrà una cosa del genere e io poi andrò ad incastrare le mie pagine in questa rilegatura, in questo modo. Chiaramente ho munito tutto di biadesivo perché vado ad, tra, vado ad incollare tra di loro le due parti che formano l'aggancio per le mie pagine e poi sempre con il biadesivo che ho già incollato vedete quindi avremo un effetto del genere con il biadesivo vado poi a incollare il tutto sulla mia copertina in questo modo ma, ma poi man mano che, che lo monto e lo faccio capirete meglio Però, eh, visto che di solito mando avanti il video perché non sia, non sia noioso ve l'ho spiegato prima così tra la spiegazione e quello che vedete dovrebbe essere tutto chiaro detto questo vado a ricoprire i miei cartoncini, a creare la copertina e a montare la rilegatura. il risultato della mia copertina finita vedete che ho attaccato i nastri per chiuderla ho messo un, due, un nastro di pizzo e un nastro in raso del, di un colore che si abbinava con questo verdino qui un'altra cosa che ho fatto è stata quella di mettere il biadesivo su tutti e sei i lati della rilegatura questo perché Dovrò andare, come vi ho già detto, ad inserire le pagine in questo modo, incastrarle in questo modo, quindi le devo andare ad incollare. Vi ho fatto già che mettere il biadesivo sul, sulla rilegatura. Ora, copertina finita, pagine, pagine semplici finite, vado a decorare un lato alla volta ogni pagina, così potrete avere un'idea di come poter attaccare le foto. Poi largo chiaramente, come dico sempre, è tutta una questione di fantasia, ognuno lo può fare come meglio crede, comunque io cercherò di darvi qualche spunto. il video di oggi è terminato questo è il mio lavoro finito vi ho fatto vedere i particolari delle pagine man mano che le ho realizzati questa è di nuovo la copertina con retro del mio album fatto in questo modo semplicemente con della carta scrap eh, strappata e colorata con il distress sui bordi come dico sempre se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi oppure se vi fa piacere lasciatemi semplicemente un like o un commento per farmi sapere se questo video di oggi vi è piaciuto. Video un po' diverso perché eh, come ho detto all'inizio l'album è semplicissimo ma volevo farvi, farvi vedere e darvi giusto qualche idea su come poi si possono attaccare le foto quest, su questi album per, per impreziosirli ancora di più. Se non siete ancora iscritti al mio canale e vi fa piacere, vi chiedo di farlo, così mi aiuterete a farlo crescere. E ancora volevo fare un ringraziamento grandissimo invece a tutte le persone che ormai da tanto tempo mi seguono con affetto. Spero che questo progetto vi sia piaciuto perché era da un po' che ce l'avevo in mente e, e ci è voluto un po' di tempo per farlo perché eh, con mia sorella abbiamo abbiamo dovuto un po' progettare la cosa quindi lei mi ha fornito di queste bellissime foto e, e poi abbiamo, abbiamo insomma trovato un album che, che piacesse a entrambe e, e ho fatto questo, questo album che avevo veramente da tanto tempo in mente di fare, di fare un album con le foto. Spero che appreziate perché se, io sono contenta del risultato però penso che sia veramente importante eh, vedere come si utilizzano questi album perché ci sono certe persone che quando, che quando appunto vedono l'album che ho fatto eh, rimangono così un po', po spaesate perché se uno non ha, non ha idea non ne vede uno completo eh, magari non immagina neanche come possa venire realizzato alla fine e questo è un semplice esempio detto questo come al solito non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video ciao